Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iSER. Se vi sono piaciuti i miei video precedenti, vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Oggi parlerò di un argomento che si collega benissimo ai miei due video precedenti, quando ho parlato di omografi e omofoni. Oggi parleremo di parole che quando sono sostantivi hanno una pronuncia e quando diventano verbi hanno un'altra pronuncia. Quindi, vediamo questi casi. Farò tre esempi che sono il sostantivo RECORD, il sostantivo PRODUCE e il sostantivo PRESENT. RECORD significa quando tu hai un RECORD, cioè quando tu ti traccia di qualcosa. PRODUCE significa fondamentalmente i prodotti della terra, i prodotti agricoli. E PRESENT, come noi sappiamo, significa regalo. Anche in italiano, ho un presente per te, si può dire. Però, se io devo dire sto registrando, non è I RECORD, è I RECORD lo stress cambia posso dire I'm recording this video però se lo uso come sostantivo I have a record of our meeting lo stress cambia quindi produce quindi se noi prodotto agricolo possiamo dire the produce is more expensive in London than Bristol ho perso due città delle chini di a caso però se devo dire io produco qualcosa I produce coffee io produco caffè non è produce, I produce present al sostantivo significa regalo quindi I've got a present for you, questo link al mio secondo video, andatelo a vedere su so I've got, però se devo dire sto presentando, o io presento questo lavoro, I present this work, non è present, è present. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, e ci vediamo con il prossimo video, ciao!